Ciao ragazzi, sono qua con me. Ciao mamma. ragazzi. Allora, ma ti faccio un piccolo miracolo. Guardate, ragazzi, prima di tutto ci sono delle carte che sono tutte carte completamente regolari, un mazzo normalissimo. Sì. Ok? Sì. Mescola le carte per io. Spesso. Io non toccherò più le carte da questo momento in poi. Ok? Proviamo con mia mamma il santo, grazie. Siamo in diretta live, grazie. Andiamo a sta mescolando. Quando vuoi, ti prende, tagli, fai quello che vuoi tu, ok? Un mm -hmm. oh, miscuglio casuale al massimo. Tagliando. Non toccare più la carta nel dire che ti se vuoi okay. per amare, va bene così, sì. dimmi una carta da gioco che vuoi tu, libera, 8 di quadri, sicura? Non vuoi cambiarla? Ok, dimmi un numero tra 1 e 52, il numero libero, che vuoi? 33, 33, Sì. 3, 3. sì. se la 3esima è la tua carta è un miracolo, eh non toccare le carte, girale così come Io? sono, okay. non toccarle, vai, 1, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, bruciata, nove, dieci, undici, dodici, tredici, quattordici, quindici, sedici, diciassette, diciotto, diciannove, venti, ventuno, ventidue, ventitré, ventiquattro, venticinque, ventisei, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 2, 1, 2, 3, 1, 3,